Ciao a tutti oggi prepareremo la ciambella al caffè espresso il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa Gli ingredienti sono farina di tipo 00 caffè espresso amaro latte intero olio di semi zucchero semolato uova lievito vanillina bimbi sale brandy per la decorazione zucchero a velo o salsa al caffè diamo il via alla ricetta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 Prendiamo lo zucchero sul fondo del boccale, posizioniamo la farfalla, spingiamola bene sul fondo, versiamo le uova e le facciamo montare per 6 minuti a velocità 4. Aggiungere il latte, il brandy, l'olio di semi e il caffè. Chiudiamo con il coperchio il misurino e facciamo amalgamare per due minuti a velocità 4. Rimuoviamo la farfalla, aggiungere la farina,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 Il composto è pronto, trasferiamolo in una stampa a ciambella del diametro di 24 cm ben imburrato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 30-40 minuti circa. Verificare la cottura facendo sempre la prova a stecchino. La ciambella è cotta, lasciamola intiepidire prima di rimuovere dallo stampo. ciambella al caffè espresso. Grazie e alla prossima ricetta.